di pratica sulla partecipazione è un intreccio di idee e di punti di vista, è la possibilità di nuove strade per risolvere problemi complessi, è una passione condivisa e quindi di fatto un apprendimento e un impegno comune, quindi insomma un'occasione da non perdere, ok? La comunità di pratica e condivisione della creatività. Per me far parte della comunità di pratiche partecipative vuol dire unire le forze, entrare in rete con altri colleghi che si occupano del tema della partecipazione in regione. Questo perché penso che sia un tema molto importante, perché può rappresentare una risorsa per l'amministrazione, il fatto di coinvolgere i cittadini nelle decisioni, però allo stesso tempo non può essere trattato con superficialità, senza competenze specifiche e in maniera appunto improvvisata. Per questo penso che la comunità di pratica possa aiutarmi perché avrei la possibilità di acquisire da altri colleghi le competenze su cui ritengo di essere un po' più fragile, un po' più debole e invece ritengo di poter dare ai colleghi, di poter mettere appunto in condivisione con loro le competenze che credo di avere su questo tema. comunità di pratiche partecipative è un'occasione per rendere la partecipazione sempre più una componente trasversale e vincente all'interno delle mie competenze specialistiche. Ho avuto modo di sperimentare cosa può voler dire concretamente farvi parte in occasione dell'Open Space Technology organizzato per il Bando sulla riqualificazione urbana ed è stata un'esperienza molto stimolante perché mi sono sentita parte di un gruppo ed utile anche in settori diversi da quelli in cui opero normalmente. Per me Comunità di Pratiche è un'opportunità per misurare la mia esperienza in campo di partecipazione, di attivazione di processi partecipativi eh, ma anche la possibilità di confrontarmi con altre persone che per competenze possono arricchire l'esperienza che si va a costruire. Ho trovato un clima molto eh, collaborativo e, e questo ha dato sicuramente un valore aggiunto alle iniziative che abbiamo realizzato. La vedo come una cosa che rompe gli schemi in un'organizzazione regionale necessariamente strutturata. Un diverso modo di lavorare, più libero e perciò più creativo, con persone che condividono lo stesso interesse e anche solo per questo vi partecipo volentieri. Se poi penso al tema partecipazione, sono ancora più stimolata a farne parte. Mi sento parte della comunità di pratiche partecipative perché metto a disposizione le mie esperienze, conoscenze e allo stesso tempo imparo da quelli degli altri. Se ci pensate è una forma di apprendimento reciproco vantaggiosa per tutti. Buongiorno, mi chiamo Manuela Capelli. Che cos'è per me? Eh, per me la comunità di pratiche partecipative è stato un momento, è un momento di formazione altissima, molto innovativo. Mi aiuta nel mio lavoro quotidiano perché ho potuto confrontarmi con esperienze e pratiche molto più all'avanguardia delle mie. Ringrazio tutti e buon proseguimento. Thank you